Poi abbiamo un altro ragazzo, trentenne, che non è stato mai menzionato e lo voglio ricordare io qui questa sera. È Roberto Esposito, cittadino di Vallo, che è diventato un illustre imprenditore, ha fondato tre aziende, una a Giffoni Valle Piana, una a Napoli. E un'altra a Milano, è stato ricevuto alla scala, alla presenza del Presidente della Repubblica, ma a questo Paese non le ha tributato nessun onore. Lo faccio io indegnamente questa sera.